Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video Bene, devo dire che un po' lo volevo fare Però nello stesso tempo non immaginavo di riuscire a farlo questo Perché non riuscivo a trovare la tanta famosa crema a stelle. Poi oggi mi sono trovato per caso in un bar di grosseto, L'ho vista e ho buttato 9,90€ con i bambini quale occasione migliore per Fare il primo Macbang del canale Ma eh, Siccome fare un video Dove mangio e basta Mi sa un po' di ASMR va riuscito E io non faccio più ASMR Mentre mi preparo il biscottino Parliamo un attimo Prima però Facciamo l'assaggio ufficiale, il primo. Crema di nocciole, niente più e niente meno al primo assaggio, vediamo. di cosa vi volevo parlare in questo pseudo McBank vi volevo parlare di una notizia falsa di cui si è tornato a parlare ma che ha colpito l'amato Danilo Bertazzi che forse conoscete meglio come Tonia Cartogna nei primi tempi delle bufale la notizia Fortissima riportata era che il nostro amato protagonista della televisione sarebbe morto per overdose Quindi non una morte così a caso, non lo so, è poverino, ha fatto l'incidente stradale, no, proprio overdose Peccato per chi gliela gufava e meno male per noi che non era vero Io sono incapace con il cucchiaio per cui mentre parlo scusate ma puccio. Peccato per chi gli aggufava che non fosse vero e che lui scriva attualmente un programma per bambini su Rai YoYo oltre a varie collaborazioni che ha fatto. E qualcuno mi potrebbe dire, ma come? Non ti ricordi neanche bene cosa abbia fatto in tv? E adesso sei un suo fan. Beh, io sono... È da tanti anni che non guardo la televisione. Però... Mh, prima di apprendere di questa falsa notizia... Danilo era stato oggetto di un'intervista in quanto ha deciso di fare coming out di dichiararsi come gay e io l'ho molto apprezzato non soltanto perché io sia sono un fan del coming out ma perché in un'epoca in cui c'è ancora bisogno di fare coming out forse mi sono ripetuto questo gesto pubblico è importante per tutti coloro che considerano ancora anormale essere gay per tutti quei ragazzini quelle ragazzine che si scoprono attratti e attratte solo o perché no anche dal loro stesso sesso perché la sessualità è molto fluida, non siamo suddivisi in gay ed etero Che già guardano in televisione e dicono dentro di sé Ma beh, pe ah però, guarda uh, Danilo come è felice Anche un compagno da 7 anni Forse questo potrà succedere anche per me Almeno io penso questo perché Anch'io sono stato un ragazzino terrorizzato dal proprio orientamento e quindi secondo me serve ancora. Ma tornando alla, al discorso di partenza, sto passando di vado in tasca. Io mi domando, lo so, non è stata l'unica volta che è successo. Hanno fatto morire personaggi tipo 3-4 volte anche, come dice Danilo, a lunga della vita. Ma che gusto ci provate? che gusto ci provate a far morire le persone per fare un po' di notizia ma io spero che queste persone abbiano toccato a ferro se erano portatrici di, di pendolo che si siano toccati le bols perché veramente siete pessimi, pessimi, pessimi ora poi mi pulisco la bocca e eh, ce l'ho il tovagliolo, scusate <ride> fra l'altro il carissimo Danilo che non vedevo via video o foto da tanti anni è veramente un gran pezzo di figo e io pensavo sinceramente che avesse meno anni dei 59 che ha in effetti perché li porta veramente molto molto bene spero quando... Avrò la sua età di tra virgolette conservarmi altrettanto bene. Eh, voglio raccontarvi questo piccolo aneddoto prima di finire la mia merendina. Eh, lui è stato carinissimo con me perché io sono un po' stupido, un po' ansioso su certe cose. Ma vedevo che rispondevo un po' a tutti e a me no, e ho pensato che questa cosa fosse dovuta al fatto che io mi perdevo in complimenti estetici ha ah, fatto 2 più 2 e mi sono anche dato un po' nello stupido perché comunque lui ha un fidanzato eh, ho detto beh forse sono stato esagerato e eh, non mi risponde per quello e quindi pieno di paturni l'ho contattato gli ho detto questa cosa <ride> Infatti ne parlo perché lui lo sa, abbiamo già chiarito da, da un bel po' e ho scoperto di essermi sbagliato. Ehm, Tant'è che ci siamo poi anche risentiti per, per gli auguri del suo compleanno. e eh, Mi ha fatto un invito, mi ha invitato a prendere il caffè a Torino. Ora... Il problema è a questo punto è mio, cioè continua ad essere mio, nel senso che io non ho chi mi accompagna a Torino, comunque se ci riuscirò, sicuramente se organizzerò un viaggio del genere per più giorni perché sono un po' lontano, gli scriverò sicuramente un messaggio su Instagram e vedremo se lui avrà voglia di, di fare e pubblicare magari una foto insieme. ricapitolando la tanto ricantata crema panistella è buona sì ma non che sia sta grande novità a grandi linee recensione positiva fatemi sapere se, se qualora mangiassi qualcosa di particolare volete altri Macben. Io spero che il video vi sia piaciuto, mando un abbraccione a Danilo, a cui penso di far vedere questo video se non farà troppo schifo, per chi segue YouTube ricordo se non siete iscritti iscrivetevi al canale, aiutatemi a condividere questo video anche se arrivo in netto ritardo rispetto alla massa, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo la prossima volta, ciao!